Eccoci pronti per una nuova puntata del fatto di Marcotti sulle fonti tv, saluto subito Giancarlo Marcotti oggi, ciao Giancarlo, bentrovato! Ciao Manuela, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Insomma, il punto di partenza che poi unirà tutti i vari tassellini è quello per cui il governo è alla caccia di fondi per andare a, insomma, a risolvere i problemi maggiori. Bollette insostenibili, ha detto Meloni, è già da un po' che sono insostenibili. Vediamo di cosa parleremo oggi con un breve sommario attraverso i nostri titoli. Allora, partiremo appunto da governo: è partita la corsa al deficit, perché ovviamente la coperta è corta, e subito dopo quello che abbiamo detto governo a caccia di soldi le bollette sono ormai insostenibili lo ha detto proprio Giorgia Meloni ma credo che ce ne stiamo accorgendo tutti pensioni bonus incentivi reddito di cittadinanza solo alcune delle questioni economiche più importanti facciamo un po' il punto poi c'è il tema del gas eh, che sta mettendo un po' in subbuglio anche gli operatori finanziari con questo prezzo che è imprevedibile ecco cosa succede cosa ci attende cioè cosa potrebbe attendere eh, tutti noi sempre parlando di bollette poi lo aggiungo io a voce ma tanto farà un po' da trade union e anzi partiamo da qui Giancarlo eh, con te eh, con l'inflazione europea che è arrivata al 10,7% abbiamo superato il 10 la doppia cifra quindi il 10% ma il risultato è ben oltre le attese che eh, da 9,9 si erano spostate a 10,2 partiamo da qui perché poi appunto credo che sia un po' il trade union di tutto Purtroppo non sono sorpreso, eh, la, la questione inflazione eh, temo che durerà ancora, temo che durerà ancora uh, a doppia cifra, più o meno Christine Lagarde l'ultimo uh, diciamo, uh, suo, uh, come posso dire, uh, lo speaker insomma quello che, che dice le, la conferenza stampa dopo, dopo l'annuncio sui tassi, ha detto che non si sarebbe fermata uh -huh. quindi eh, io, io ho sostenuto anche che l'ha detto per far piacere a, alla Germania però insomma che lo, lo dica per far piacere alla Germania o meno io penso che sostanzialmente loro sanno che eh, questa inflazione ormai lo sappiamo tutti, non è di breve periodo e, e una doppia cifra di inflazione è, è preoccupante, e quindi purtroppo io non sono, ecco, eh, ripeto, non sono sorpreso da questo dato estremamente negativo, ma eh, purtroppo eh, assolutamente prevedibile, quindi… Questa, questa, da qua dobbiamo partire, cioè avremo inflazione ancora per diverso tempo a, a, finché non alzeremo i tassi ad un livello che per noi, cioè per, le, per i paesi che hanno un debito elevato, non dico diventerebbero insostenibili, ma quasi. Certo, Quindi... ecco, ovviamente il difficile equilibrio lo sappiamo molto bene, ma almeno eh, spieghiamo anche e ancora questo prima di fare il passo ulteriore è quello di però prestare attenzione a non affossare troppo l'economia, perché appunto il rialzo dei tassi serve proprio a buttare giù l'inflazione e invece stiamo vedendo che l'inflazione non solo non scende, ma sale. Eh, non si mantiene neanche stabile, se proprio proprio volessimo trovare un, un dato ancora un po' più positivo. E Però l'economia soffre. Sì, l'economia soffre e, e, e io uh, su, su questo ho anche, ho anche detto che in effetti... Eh, tra i due mali adesso bisognava dare anche un occhio alla, a, alla possibile recessione economica o, o probabile recessione economica al quale andiamo incontro. La Lagarde ha ragione nel dire che eh, per i cittadini la recessione è un male, ma, sempre secondo la Lagarde, l'inflazione è peggio e quindi tra i due ha fatto capire cercherò più di limitare l'inflazione anche se eh, è molto probabile che le economie europee finiscano in recessione, quindi questo effettivamente sono, sono due mali entrambi e scegliere qual è quello minore non è, non è semplice, okay. però io sono Va bene, aumentiamo ancora i tassi. Adesso siamo al 2%. Ma dico, andiamo al 2,5% e poi fermiamoci lì perché altrimenti. Eh, veramente... Appunto, appunto, appunto. Allora, Giancarlo, per, cioè, partendo ovviamente da questo dato sull'inflazione che riguarda tutta l'Eurozona e quindi di conseguenza riguarda anche l'Italia, ma comunque anche in Italia. Eh, l'inflazione è elevata cioè ha raggiunto dei, dei livelli che insomma non si vedevano da tantissimo tempo questo lo sappiamo già ehm, arriviamo a, a quello che deve fare il governo immediatamente allora intanto ti chiedo quello che leggo in sovrimpressione a voce alta è partita la corsa al deficit a tuo parere sarà necessario? Eh, purtroppo noi, noi italiani sappiamo che abbiamo questo questo appuntamento di fine anno sul quale cerchiamo di strappare all'Europa all il maggior deficit possibile, esatto. questa, questa è fuori di dubbio, insomma non poteva il governo uh, Meloni e da questo punto di vista essere diverso da tutti i governi che l'hanno preceduto. E adesso c'è anche la questione delle bollette quindi anche questo aspetto qua ovviamente va a peggiorare la situazione eh, vediamo perché poi i calcoli che sono stati Infatti per questo 2023 sembra che siano peggiori rispetto alle previsioni e che quindi sia necessario uno scostamento di bilancio molto più sensibile rispetto a quello che si era ipotizzato fino, fino ad ora. Mm. È partita? La, cioè, per dare una risposta purtroppo così... Eh, secca è partita la, la caccia a un nuovo deficit? Eh, sì è partita eh, esatto. abbiamo ancora necessità di un nuovo deficit. Peraltro intanto leggiamo anche il governo a caccia di soldi con quello che ha detto anche Giorgia Meloni le bollette sono diventate ormai insostenibili peraltro non è ancora noto quando la manovra riuscirà a arrivare effettivamente in Parlamento e quindi già si preannuncia Giancarlo un dicembre caldo, speriamo che lo sia non tanto da un punto di vista climatico perché questo clima sta insomma un po' lasciando tutti in subuglio, quantomeno però accenderemo i riscaldamenti con meno frequenza visto, visto quanto ci costa il riscaldamento però al di là di, di, queste, di queste precisazioni insomma eh, le bollette sono diventate ormai insostenibili e quindi il, il governo deve andare a trovare le risorse. Scostamento di bilancio tu l'hai già detto, sarà quasi necessario? Eh, assolutamente sì anche se mi mm. fai andare controcorrente non per sì. uh, non, non, non in base a a dati che ovviamente non posseggo, nel senso posseggo solo i dati ufficiali ma così alla sensazione allora io ieri per la mia 150 millesima volta ho fatto l'autostrada a4 quella diciamo da da Verona a Milano poi Torino, so, sì. da, da Venezia insomma. e eh, allora ieri ho fatto da Milano a a Vicenza ovviamente e da Milano a, a Peschiera praticamente un'unica coda allora mi sono detto beh insomma gli italiani forse non stanno così male eh, non so poi eh, naturalmente può, può no, non essere una battuta perché era la verità, perché tra l'altro io avevo fatto la stessa, al contrario, la stessa... Mm. Eh. Beh, allora, Ponte primo novembre, eh, italiani in viaggio sono... Aspetta che sto guardando il Quasi qua... ci sono un po' di cifre in realtà, quasi 12 milioni di italiani in viaggio, poi ovviamente numero più numero meno, il Ponte di Ogni Santi dà una spinta al turismo, le mete preferite, delle città d'arte, quindi comunque insomma, beh però sai magari si va al risparmio su altre cose, bisognerebbe poi, si farà il punto dopo, però magari si, si approfitta del giorno di vacanza per, per spostarsi, andrà a visitare la città e magari però si porta il, il pranzo, eh, con con sé, vedremo, vedremo, si farà sicuramente un bilancio, soprattutto sul fronte turistico. Ecco, perdonami. Perfe... Eh, sì. No, no, hai perfettamente ragione. No, ma lo, lo avevo anche premesso: non è che quello sia un dato ufficiale, insomma. È così una sensazione adesso, vedendo tutta quella gente in viaggio, sì. eh, era in viaggio anche il sabato e anche la domenica. Mi sono detto, beh, insomma, ci sono tanti italiani che eh, forse, forse non stanno male, insomma, se, però, però, come hai detto tu, magari, anzi, giustamente è per prendersi un giorno di, di, di pausa, poi sappiamo che persone a Milano appena hanno un minimo ponte cercano eh subito sì. di approfondire. Poi sai che sono altri dati comunque che avrei, avrei messo sul tavolo mh, per, per considerarli con te, questi sono dati call diretti, um, è vero che magari c'è chi ancora riesce a sostenere le spese e quindi riesce anche a farsi weekend via, anche chi non ha problemi insomma. Questo però ci porta alla valutazione ancora sociale del nostro paese perché secondo Coldiretti eh, ci sono tanti italiani che hanno ridotto la qualità degli acquisti, la quali non solo la quantità degli acquisti, ovviamente parlo di beni di prima necessità, il supermercato, quindi il cibo, quantità l'abbiamo già detto, la qualità, cioè si sceglie il cibo low cost, che non necessariamente non è cibo buono, però insomma sicuramente magari penalizza un po' quello, insomma, la qualità di quello che mangiamo. In più ci sono anche persone, sempre col diretti, sempre più persone che rinuncia al cibo. Questo cosa vuol dire ovviamente non che non mangia, ma che si deve rivolgere a associazioni, alla carità, se non solo che forniscono cibi eh, gratis a chi non se li può permettere. E lo, probabilmente lo, lo avete visto anche voi eh, nei, nei nel telegiornale, nel telegiornale delle ultime ore anche molte famiglie con bambini che al gran completo vanno a mangiare in questi posti, quindi insomma è vero che magari c'è chi prende parte e va e c'è chi però sempre più deve anche purtroppo ricorrere a questi, che, meno male che ci sono insomma, questi aiuti, eh? però insomma, è una situazione che forse sbilancia ancora di più le, le classi sociali in Italia, riflessione ad alta voce ovviamente eh, bisognerebbe avere più dati a disposizione. No, no, correttissima adesso. Infatti, io volevo anche, eh, avevo cercato così un po' di sdrammatizzare di No, no, ma è vedo. vero, è vero, è vero. Ma è bene vedere anche, anch'io sono contenta di vedere le persone che partono perché insomma serve. Però obiettivamente, eh, ripeto, quando poi troveremo le bollette di gennaio a febbraio, che si riferiscono ovviamente ai mesi di, di dicembre, e gennaio, i mesi più freddi e quindi quelli in cui il riscaldamento andrà di più eh, insomma, molti italiani prenderanno paura insomma, nel vedere sì. quelle bollette lì quindi eh, obiettivamente ha, ha ragione la Meloni a dire che eh, la situazione non è per nulla sotto controllo cioè ha, ha ereditato una situazione difficile e, e adesso vediamo e, dico solo una cosa ecco sì. Attenzione, eh, non è il malcomune mezzo gaudio, eh. attenzione che eh, la situazione è, è difficile anche per eh, tanti altri paesi europei che normalmente non erano abituati diciamo, a fare eh, così, delle rinunce, sto parlando in particolare della Germania e dell'Olanda. Ah, sì certo assolutamente allora altro titolo che però insomma ci fa restare sull'argomento ovviamente con temi che riguardano tutti noi pensioni bonus incentivi reddito di cittadinanza facciamo il punto allora la novità è che si sta pensando a bonus per quanto riguarda le pensioni per chi lavora oltre i 63 anni poi si pensa a eh, Allargare la platea delle persone a cui dare bonus sociali, quindi comunque con ulteriori incentivi, anzi incentivi per, per le pensioni, il bonus appunto, visto che abbiamo parlato proprio dell'estensione dell purtroppo della platea di persone che fanno sempre più fatica, Retto di cittadinanza da rivedere totalmente, insomma per darlo veramente solo a chi lo, lo merita. Allora facciamo un po' il punto anche rispetto ai primi input che il governo ci sta dando su, sui provvedimenti da prendere. Ma allora, guarda, io sai, i bonus a me non piace oh. proprio, anche la parola eh, non, non mi stanno perché sembra un regalo, un, una cosa, e, e questo non è, cioè o a uno gli spettano uh, per qualsiasi motivo uh, de dei soldi, oppure non gli spettano, cioè il bonus dire non ti spettano, però io ti do un, un aiuto oppure ti do un, un regalo. Non mi piace. Non ti piace, sì. È una cosa che ha tirato fuori praticamente Renzi, che se lo vogliamo è proprio il politico dei bonus. Ecco. Ma a parte quello, invece eh, a, a me interessa, non personalmente, ma insomma, la, eh, quest, l, il, il problema eh, pensione perché? Io non riesco a capire eh, perché c'è tutto questo, queste problematiche. Ormai siamo andati sulla pensione eh, contributiva e quindi eh, ormai insomma eh, per una persona, certo se una persona ha lavorato 40 anni la parte contributiva è, è sensibile, però eh, io direi... Eh, Sappiamo che il contributivo è penalizzante, ma se una persona vuole andare in pensione, fatela andare in pensione con questo contributivo, indipendentemente mm. dagli anni, dal, dalle cose. Cioè, eh, stare lì a vedere E quota 101, 102, 103, uno fa i calcoli e tutte queste cose. Cioè, quanto ha versato quella persona? Ha versato TOT, se va con il contributivo, quanto prende di pensione? Prende 700, 800, 1000 Euro, decide lui, voglio andare in pensione anche con 1000 Euro nonostante che non sia un, una pensione da favola, perché oramai eh, i miei figli sono a posto, la casa ce l'ho, eccetera, così lasciatelo andare in pensione. Mm. Cioè, okay. eh, secondo, me, secondo me, sulla pensione, anziché stare lì a fare tanti calcoli, dovrebbero appunto penalizzare chi vuole andare in pensione prima, ma dargli la possibilità di andare in pensione, secondo me. E in più questo ri riporterebbe senz'altro, perché poi c'è la questione demografica, no? Eh, cioè adesso... Eh, vanno in pensione tante persone perché sono nati negli anni del boom demografico uh, in, in Italia e quindi eh, se, non, se non li mandiamo in pensione eh, come facciamo a far lavorare i nostri giovani? Okay. Cioè, e poi c'è poi il reddito di cittadinanza, peraltro su cui eh, avviso prima o poi faremo anche una bella puntata corale per cercare di capire un po', eh, perché ci, insomma, ci sono diverse, diverse opinioni, cosa ne pensi un flash? Ne abbiamo parlato già altre volte ovviamente, non è la prima volta che affrontiamo il tema. Eh, però qua, eh, Manuele il tema sarebbe veramente, richiederebbe tempo. No, infatti perché, lo, so, lo so, mi rendo conto. Perché noi oramai con uh, la questione della comunicazione abbiamo uh, pensato che tutto ciò che è welfare non esiste più, esiste il reddito di cittadinanza, per cui se noi dovessimo il reddito di cittadinanza o cosa, troveremmo, non so, milioni di italiani al, alla caritas. Non è così, cioè, voglio dire, eh, bisogna eh, aiutare le persone che sono in difficoltà, ci mancherebbe, vanno aiutate e bisogna trovare il metodo per aiutare le persone in difficoltà contemporaneamente non bisogna sperperare i soldi come si fa col reddito di cittadinanza perché oramai le truffe che sono state fatte con il reddito di cittadinanza non si contano neanche più sono una cosa insomma insopportabile cioè, e quindi eh, io lo riformerei ma in maniera proprio radicale eh, e poi toglierei questa, questa dicitura reddito di cittadinanza e userei qualche altra dicitura perché, ripeto, sì. a questo punto sembra quasi che il reddito di cittadinanza salvi l'Italia, gli italiani, eccetera. Così. Prima, quando non avevamo il reddito di cittadinanza, eh, non penso che ci fossero italiani che morissero di fame. Quindi, voglio dire. Ecco, quello è però naturalmente adesso lo sto abbreviando il no, discorso. No, no, certo, sarebbe... poi lo faremo. Certo. Guarda, siamo quasi in chiusura, però voglio anche chiederti cosa ne pensi, anche se so, immagino di saperlo. Prossimo titolo a proposito del gas, che poi ci porta un po' a parlare ancora dei costi delle bollette. Il prezzo è imprevedibile, su, giù c'è stato questo calo, insomma, eh, che, che, che ha addirittura del 70% rispetto a quando poi il prezzo del gas era salito con tutto il discorso di Putin, eccetera dove voglio arrivare? Prima abbiamo parlato del deficit potrebbe essere fissato al 2023 al 4,5% ehm, ovviamente perché adesso abbrevio anch'io è arrivata una sorta di doccia fredda dall'Europa che eh, ha detto no al debito comune per l'emergenza gas, questo è quanto ha puntualizzato cosa ne pensi? Eh, lì io ho fatto un eh, dito ieri in cui ho appunto. detto che Quell'accordo lì eh, sul gas nella realtà era, era a parole ma non su carta. La realtà è che eh, ci sono uh, divergenze all'interno dell'Europa e, e non si riesce a trovare una, una quadra. Oltretutto, poi ho anche aggiunto, ma perché è vero, perché l'ha è, è, dichiarato Orban, che loro non c'entrano niente con quello, cioè indipendentemente da quello che sceglierà l'Europa, loro hanno un, un, un, diciamo una, una loro idea su quello che poi andare a farsi eh, comprare il gas in Russia come hanno sempre fatto. Quindi eh, insomma per l'europa la questione gas è il, il, il momento in cui ho visto l'europa più debole l'europa ovviamente intendendo l'Unione europea qua veramente siamo arrivati diciamo alle bugie cioè a dire abbiamo trovato un accordo quando l'accordo è eh, rivediamoci a, a novembre eh, quindi non è un accordo, insomma. Se, se, se la conclusione è eh, rivediamoci a novembre vuol dire che non si è raggiunto un accordo eh e no, se certo, a novembre certo. anche, no, anche fosse novembre raggiungiamo un accordo siamo già a novembre, parliamo di questo accordo qua, abbiamo cominciato a parlarne a maggio-giugno e non abbiamo ancora trovato una quadra. Quindi l'Europa in questo momento veramente sul gas è in estrema difficoltà. Assolutamente sì. E peraltro, per chiudere, appunto eh, Giorgio Meloni ha parlato della necessità di fermare la corsa dell'energia e della speculazione, perché poi c'è anche tutto il tema della speculazione che ruota intorno a questo, al di là poi della dell'incertezza dell che arriva dall'Europa su questo non c'è tempo da perdere anche perché la vera domanda magari ce la portiamo poi anche nelle prossime puntate sicuramente sarà così eh, riguarda le imprese che in questo momento si stanno chiedendo licenzio chiudo, cioè queste sono le domande insomma che eh, al momento attuale preoccupano appunto non solo le imprese ma poi tutti noi perché chiaramente una catena davvero mh, insomma non so neanche come, come definirla però speriamo che si possa fermare appunto con i provvedimenti ma bisogna mettere insieme un po' di elementi in questo momento che sono ancora un po' incriccati allora Giancarlo grazie, noi ti seguiamo su Finanza in chiaro. appunto eh, hai fatto un video proprio su questo immagino che proseguirai eh, con, con questi temi, eh, ci sentiamo la settimana prossima ti ringrazio sempre molto per le tue riflessioni e per essere con noi Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.